L'altro giorno ho avuto una terza seduta con una persona estremamente gelosa. La terapia sta andando bene, però è venuta chiedendomi il perché di questa sua gelosia, perché un amico gli, ha, gli aveva detto che molto probabilmente si trattava di una forte insicurezza di fondo. Io ho detto che effettivamente questa poteva essere una buona spiegazione, che potevano esserci anche tante altre spiegazioni valide, ma che alla fine quello che avrebbe dovuto fare sarebbe stata comunque una cosa ben specifica cambiare il comportamento. Qui poi c'è tutta la diatriba tra chi dice che una volta capite le cause o le dinamiche si può cambiare il comportamento e chi dice invece che cambiare prima il comportamento ti porterà poi a comprendere cause e dinamiche che lo mantenevano in atto. Ma chi ha ragione? Ma diciamo che usando una concezione piagetta a lui parlare del bambino ovviamente, l'uomo conosce il mondo scoprendolo, cioè capisce come funziona il mondo agendo all'interno di esso, esperendolo, facendo esperienze. Quindi non è che ci devi ragionare su, la logica è più il fatto che facendo esperienze diverse farai delle conoscenze diverse. Maslow ci direbbe che se hai soltanto un martello vedrai solamente chiodi, però se ti metto in mano un altro strumento cambia tutto, se hai un martello vedi solo chiodi, se... Hai un mestolo, vedi, non so, solo zuppe. Ma perché deve interessarti di tutto questo caro psicologo? Perché qui fai una scelta. Devi decidere se portare il tuo cliente ad avere un insight oppure se portarlo ad avere un nuovo comportamento, cambiare i suoi comportamenti. Quindi quali delle due cose fai? Il mio adorato Michael Hoyt ti darebbe un consiglio preciso. E poi qualcuno mi inizia a prendere in giro, come prendo in giro Montemagno, che c'era sempre Sea Jobs, io c'ero sempre Michael Hoyt, Però no? Michael Hoyt era un pazzo furioso, è un pazzo furioso, ma cioè, ancora vivo! Michael ti direbbe di assegnare dei compiti, degli esercizi, per almeno tre motivi. Numero uno, dicendo al cliente cosa fare, riduci l'ammontare di informazioni necessarie. Già Richard Fish, primo direttore, oggi ho mille nomi in testa, primo direttore del Brief Therapy Center, diceva di ridurre il database, cioè ridurre le informazioni che chiede in seduta. Ne parlavo già in un altro video e se ci pensi non è per niente banale, perché questo influenza la lunghezza della terapia e a seconda delle terapie dovresti chiedere questo o quell'altra cosa, potresti chiedere di mamma e papà, Freud, dei fratelli, Adler, dei, dei nonni, cugini, gli zii, non lo so, Bowen, oppure degli archetipi con Jung, oppure delle credenze con Beck. Ci credo che la terapia durerebbe tantissimo. Semplicemente sto chiedendo talmente tanta roba che mi ci vorranno tante sedute per... Che non è, non è sbagliato, è eh, semplicemente puoi avere anche delle alternative, come la pensa Michael Hoyt, anche noi nella nostra scuola di specializzazione, eh, puoi semplicemente limitare il database per quello che ti serve. E qui arriva il secondo punto, quello che ti serve è funzionale al compito che vuoi dare. Come in un imbuto, se all'inizio ti chiederò più informazioni perché voglio ben capire la situazione, piano piano le andrò a ridurre perché quello che voglio fare è capire che compito darti, come dartelo, come costruirlo. Terzo e ultimo punto, come dice Oit, l'azione tende a una chiusura. Se ti do un compito e quello porta a un buon risultato, o comunque ti incammina verso il risultato, starai andando verso la chiusura della terapia, stai andando verso una fine che sarà più o meno a breve termine. Ma se invece cerco di raggiungere l'insight, se invece ti faccio domande per approfondire, ecco, l'insight tenderà all'apertura. L'esempio più strano sono le libere associazioni. Posso chiedere, chiedere, chiedere, e ogni volta che chiedo qualcosa apro una porta su un altro contenuto. Che apri una porta su un altro contenuto, su un altro, su un altro, su un altro. O addirittura su altri contenuti che poi potrò cercare di approfondire. E non finisco più. Ok, che ti puoi portare da questo discorso? Diciamo che, come ho già detto nel video, perché dare dei compiti ai tuoi pazienti, potresti valutare il fatto che con i tuoi clienti, anziché cercare un'esplorazione infinita di contenuti, gli fai fare delle azioni concrete. D'altronde suona sempre attuale il monito di Paul Watzlawick che ci ricordava il rischio che, a furia di guardarsi dentro, si diventa ciechi.